Eccolo qua, Snaptain SP500, ringrazio già Snaptain per avermelo mandato. Quindi eccolo qua, apriamo la scatola insieme con voi, lo giriamo dal lato giusto e vediamo, la confezione si presenta così, due batterie, ricambio di eliche, eccolo qui. Si presenta leggero, poi lo peseremo. I bracci si apriranno, immagino, così. C'hanno uno scatto, devo dire, da una sensazione di una certa eh, sicurezza. Sì, ok. Eccolo qua. E qui abbiamo la telecamera. Non so se questi sono due sensori, lo verificheremo adesso. Nella confezione ci danno anche i paraeliche. OLE, Sono praticamente i caricatori delle batterie stabilizzati. 5G. Bon, vabbè, vedremo questo è il radiocomando adesso lo andremo ovviamente a fare il test a provare, si apre così coglie il nostro telefonino non c'entrano tablet di grosse dimensioni sembra di, di buona fattura ah si carica, qui c'è la, la micro usb perfettamente non c'è una scatola La scatola quindi adesso è vuota quindi è una batteria a 7,4 volt quindi è una batteria a due celle però la cosa vuole è che ce ne danno due quindi io penso che dovrebbe essere una batteria che consente di intorno ai 12-14 minuti di volo perché il drone è piuttosto leggero ovviamente beh, le batterie andranno inserite qui dentro eh, magari dal verso giusto, eccolo qua okay? eh, si caricano attraverso, vedete qui, l'alloggiamento la, USB abbiamo aperto, abbiamo fatto l'unboxing eh, niente, lo vedete? si presenta in maniera piuttosto leggera ma lo peseremo leviamo la plastichina qua di protezione si presenta molto carino, eh, devo dire, è compatto, più o meno di una dimensione un po' più grande del Mavic Mini, un po' più grande che dello Spark, un drone di medie dimensioni ma che si sente essere abbastanza solido, 5G, c'è scritto qua, cosa vuol dire? Boh, secondo me probabilmente va sulla frequenza 5G ma qui in Italia ancora deve svilupparsi. Lo rimettiamo nella scatola, metto tutto in carica, le batterie, ricordo ne danno due. Nella scatola troviamo il drone, il radiocomando, eccolo qua. Ci danno due batterie, sono batterie a due celle, ci danno anche copri eliche, Un set di cambio delle eliche, carica batterie e il carica telecomando. Ripeto di istruzioni, in italiano... <ride> Eccolo qua, in italiano che va benissimo per noi persone come dire che non conoscono le lingue. Leggo le istruzioni attentamente, metto tutto in carica e ci vediamo sul campo volo per provare lo snap SP500. Scusate la luce, scusate il caos. Ok amici, non è che noi siamo qui, scusate ma purtroppo sono gli inconvenienti del mestiere abbiamo qua stanno segando dei legni eccolo qua prima cosa che vi devo subito dire è sotto i 250 grammi notizia bomba non me l'aspettavo è un drone che adesso uh, studieremo attentamente più di quanto avessi pensato non perché non lo meriti ma perché ha tre cose secondo me assolutamente fantastiche pesa meno di 250 grammi la micro sd si può mettere qui dentro ha delle funzioni veramente particolari che non ho visto neanche in altri droni tipo il mavic si può disattivare dal controller di GPS, si può disattivare e metterlo in atti mode, che è molto importante per imparare già del drone. il waypoint, ha follow me, insomma ha tantissime funzioni. Quindi ho deciso di fare due video tutorial, quindi questa sarà la prima parte, faremo solo le prime prove di volo, vedremo proprio i primi comandi, vedremo quindi le prove fondamentale di volo ma poi faremo un altro video la settimana prossima dove vedremo gli strumenti più approfonditi accendo il radiocomando ve lo faccio vedere brevemente vi spiego come funziona e poi vediamo le prime prove di volo di questo drone che si preannuncia veramente una cosa veramente ma vediamo le conclusioni alla fine però ok ecco quindi il nostro radiocomando vedete qua eh, si aprono queste due alette di plastica eh, che servono per avere una presa migliore questo è l'alloggiamento del nostro telefonino lo metteremo dopo ma voglio prima farvi vedere di questo di questo radiocomando. la prima attraverso questo pulsante che vedete qui di attivare e di disattivare i gps mode ora questo sembra un dettaglio ma praticamente c'è solo sul phantom o su altri droni che io non ho provato ma questa è una funzione che trovo eccezionale perché ci consente di allenarci veramente bene come vi ho spiegato più volte quando impariamo a usare il drone perché disattiva il gps quindi sostanzialmente ci obbliga a far volare il drone in maniera professionale ed è un primo dettaglio sembra un dettaglio ma secondo me è importantissimo poi hanno tutta una serie di funzioni questi sono i pulsanti della velocità Questo è per attivare con un semplice tocco Se attiva la foto tenendo premuto il video E questo è in particolare Questo è ovviamente il controllo l'accensione. Qui ci fa vedere i comandi della velocità della fotografia Ah, il return to home Ovviamente avendo GPS Il controllo è qui, vedete, ci fa il return to home Questo ci consente di volare senza la testa Come si dice in gergo. Cioè vi ho spiegato un'altra volta Praticamente il drone Indipendentemente dall'annettamento della prua Risponde ai comandi che noi diamo avanti e indietro E Infine questo è per fare il settaggio del drone la prima volta che lo accendiamo questo è della bussola e questo è del stabilizzatore accendiamo il drone facciamo i primi settaggi e vediamo come funziona però già dal controller ci sono delle funzioni particolari che non avevo trovato in altri droni abbiamo scaricato l'applicazione SnapTain Nova, innova ci consentirà diciamo di volare utilizzando sia il joystick gli stick insomma che l'applicazione la prima cosa da fare è disattivare la rete dati cellulare la disattiviamo solo dopo aver acceso il drone accendiamo il radiocomando e aspettiamo che compaia il WiFi del drone, eccolo qua. A questo punto si allineeranno e solo quando sono allineati, ecco l'applicazione. Funziona, devo dire, perfettamente. Vedete che sono delle funzioni avanzate. Abbiamo il posizionamento rispetto al GPS. Non è stata caricata la mappa, ma sicuramente questo è un buon segnale. Poi faremo tutti i vari settaggi. Del stato della batteria faremo ripeto: farò un altro video in cui spiegherò per bene eh, come funzionano le, tutte le funzioni. Anche perché ancora non ho avuto modo di, di poterlo vedere quindi non posso, diciamo, aiutarvi in questo, in questo senso adesso giro la telecamera e faccio partire il drone appena il cane ah, fantastico va bene facciamo partire il drone e vediamo come decolla ok stanno segnando un bosco facciamo attiviamo le eliche e facciamo decollare eccolo qua mettiamolo qui vicino e vi dico già subito che alle prime impressioni il controller e gli stick rispondono veramente Molto, molto rapidamente sono molto molto precisi e questa è, è già una prima nota positiva di questo piccolo drone andiamo a farlo atterrare vedete è comunque piuttosto preciso insomma non... e anche la stabilizzazione adesso eh, lo, lo metto qui davanti sta fermo ecco non è che è buona la stabilizzazione questo piccolo drone ci darà delle sorprese lo facciamo ridecollare E facciamo le riprese questa volta con la telecamera messa in maniera più corretta probabilmente, ecco qua. Ok, io penso che stiano segando la foresta amazzonica, comunque non è un problema. Prima prova eh, del test dello Snapdance B500 superata. C'è un cane che corre, il mio amico Flavio che... <ride> Quindi, prima prova, secondo me, superata. Eh, tempo di volo intorno ai 12-13 minuti. Eh, il vento... Può diventare un problema chiaramente il motore, non è un brushless, ma spazzola quindi, però è piuttosto stabile, risponde bene ai comandi. Facciamo le conclusioni finali alla prossima settimana quando farò anche il secondo test. Non voglio, diciamo, finire qui. Chiederò a SnapTain un coupon sconto per voi. E quindi, poi nella descrizione qui sotto, metterò il coupon sconto la prossima settimana quando me lo daranno. Per ora vi ringrazio, vi saluto. Grazie di essere iscritti al canale. Attivate la campanellina qui sotto se volete rimanere sempre a. Aggiornati. Vi ringrazio, ci vediamo la prossima. Ciao da Donike, ciao!